Jeff the Killer, una persona che ha fatto fuori moltissime persone innocenti. Nel primo capitolo cercherò una casa al protetto, nel secondo spio dentro casa, e nell'ultimo capitolo Jeff mi insegue ragazzi porca puzzarda sono qua nella foresta con sicuramente mostri stranissimi e io veramente non, non so cosa fare praticamente questo mondo è molto strano e devo cercare tipo un posto dove stare dove tipo un posto al, al sicuro non so come caspita ho fatto a perdermi in questa foresta praticamente mi sono svegliato qua e, e sono tutto quanto da solo in questa foresta e chissà che cosa c'è e a volte sento degli strani rumori Provenienti da strane parti. E questa cosa mi fa molto, molto spaventare. Ma, tipo, vedo là sopra che c'è qualcosa. Io voglio andare da quella parte perché non so che cosa ci sia. E sento come una strana presenza qua in giro. Ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi, ehi. No, no, no, ti prego. Allora, fermo un attimo. Io ho visto qualcosa. Ho visto qualcosa. Non voglio sapere che cosa. Non voglio sapere che cosa ma forse è anche normale ciò ho visto dai Sicuramente sarà tipo un animale di montagna no Perché in questo, in questo posto sicuramente Ce ne sono un sacco di animali di montagna tipo Un botto ma tipo tantissimi E quindi chi lo sa magari c'è tipo qualcosa Di questo tipo ecco Adesso magari continuiamo ad andare Verso quella parte lì perché um, Dobbiamo appunto cercare del riparo Ok qua c'è anche una pecora che Ucciderò uh, volentieri perché mi serve cibo Mi serve anche la lana che magari Posso farmi per farmi un letto Devo sopravvivere in questo posto molto particolare E veramente Io sono molto spaventato Anche perché chissà che mostri strani si nascondono qua Perché io sto cercando di non avere paura Di non dire che ci sono mostri Perché ho troppa, troppa paura E questa cosa non è buona Perché la paura mi fa reagire in modo in cui non vorrei Anche se è normale ovviamente avere delle emozioni Soprattutto in una situazione così è normale avere paura Però comunque devo cercare di stare tranquillo e, e pensare, pensare con la mia testa, pensare assolutamente e continuare ad essere aperto di mente come tutti quanti noi siamo, perché noi tutti qua siamo aperti di mente, quindi perfetto. E quindi uh, non è niente questo, non è niente, non, è, non, non ho visto niente, non ho visto assolutamente niente, non c'è, non, non c'è, ok, non c'è, tranquillo, No, non c'è, non c'è, ma giustamente non è normale essere spaventati, questa è sicuramente è la mia immaginazione, non, non sto vedendo cose strane che, che comunque ci sono, non sto vedendo affatto cose strane, eh, l'unica cosa che mi può salvare in questo momento è la mia al gun, quindi la tengo stretta, tanto stretta, perché non, non c'è niente, giustamente, e oh, c'è una casa Sta uccidendo degli animali, vedo, però dai, sono sicuro che sia una persona comunque in gamba, no, cioè nel senso, mh, probabilmente non mi vede... Mi ha visto forse non lo so mi stava guardando Però non sono sicuro Che sia una persona brava comunque Io vorrei continuare a spiarla perché comunque Il suo comportamento mi dirà Che tipo, che tipo di persona sia N Non è uscita fuori casa ver, cioè, non, non è uscita Ne ha fatto uscita No perché comunque io non voglio avere niente a che fare con questa persona Cioè nel senso io adesso vado sul tetto tadam, Eccomi qua Giustamente cosa ho fatto Mi sono rotto le Ah! Attenzione che qua muoio assolutamente ma io direi comunque di stare tranquilli Perché non penso succeda qualcosa Guarda, io per spiarla mi faccio anche tipo Una cosa, tipo una mini scaletta Perché chiaramente se vado qua Anche al piano di sopra riesco a vederla meglio Giustamente questa persona Quindi ho visto qualcosa Ho visto qualcosa, forse è stato lui Potrebbe essere lui, questa persona qua Che non assomiglia affatto a Jeff the Killer E io sono in una foresta con Jeff the Killer Non assomiglia Affatto a Jeff the Killer, no Io non ho visto niente, tranquillo Io Non ho visto, ma voi avete visto qualcosa? Io non ho visto niente, niente, zero Quindi infatti io adesso cercherò di, di far così E cerchiamo di, di spiarla meglio Perché comunque eh, questo tipo di persone Sono abbastanza particolari, no? Cioè nel senso, vorrei capire che cosa Lui abbia in mente Che cosa poi concretamente possa andare a farmi Perché secondo me non mi vuole fare niente Cioè dai, Massimo mi vuole fare una carezza Magari vuole venire... A, a, diciamo, a fare cose un pochino particolari con me Non mi ha visto in questo momento Ma magari vorrebbe, insomma, farmi <ride> qualcosa alla pesca, praticamente e, e, quindi <ride> e quindi sicuramente non mi vuole però uccidere Dai, cioè, questo no, magari mi prova tanto amore per me però Perché sta controllando la sua casa come se tipo stesse cercando di qualco qualcosa da... Ok, no, me ne voglio andare, ciao, via, via um, Però... In casa sua secondo me ci sono cose particolari, quindi io vorrei entrare. Ok, adesso voglio entrare in questa casa, sto già sentendo dei rumori. Questa cosa non mi fa ben sperare. Però comunque non importa, io vedo un coltello qua appeso. Questo coltello mi pare eh, ovviamente molto particolare anche perché secondo me, se lo prendo, secondo me... Mm. Praticamente dice che è il coltello di Jeff. Ora non vorrei dire, però, questo coltello di. Jeff sarà un nome comune come tutti gli altri, no? Giustamente. Non credo che comunque voglia significare qualcosa di particolare. Vediamo un attimo, se io vado da queste parti qua. Mm, anche perché io ho bisogno di cibo, ho bisogno di, di prendere determinate cose. Quindi, magari questa persona qui, che non è Jeff the killer, è un'altra persona, mi potrebbe giustamente aiutare a prendere queste risorse. E chiaramente eh, farle le proprie. Mm. Salve signore uh, Allora io vorrei dirle Che praticamente Mi sono perso in questa foresta No? E quindi um, Vorrei che Magari lei mi potesse dare Se vuole una mano Perché Praticamente Sono Vorrei ritrovare La, la, la, la via per casa No? Oh mio dio Ah! Ah! Ah! No, non posso no, Non posso prenderlo Con la Non posso prenderlo Con la porta al so, Sono spacciato so, Sto per morire Sto per morire Sono letteralmente spacciato oh! Oh mio Dio, oh mio Dio, qua tipo quattro cuori, ragazzi Cioè, no, no, no buono, no, buono Devo mangiare, devo mangiare Porca miseria, Ana. Aiutatemi, aiutatemi, vi prego, vi prego Nei commenti, per favore, aiutatemi Un sacco di, di, di spam di, di, di coltelli Così almeno mi aiutate ad uccidere Jeff the Killer Con il suo stesso coltello Aiutatemi per favore nei commenti, per favore Scrivetemi un sacco di coltelli Mettete le emoji del coltello, mi raccomando È importantissimo, e ricordatevi di lasciare like E di iscrivervi al canale, assolutamente Dobbiamo seminare però, adesso Jeff, non posso non posso assolutamente permettermi di, di tipo di, di, di morire qua non, non posso ragazzi Cioè è assolutamente Io ho ancora un sacco di cose da fare Devo vivere Devo vivere per Jeff Cioè no non per Jeff Devo vivere per me chiaramente Anche perché poi sembra che Se no tipo Voglio provarci con Jeff E assolutamente con Jeff Non ci voglio mai provare Perché lui ha cercato di infilarmi Il coltello in, in parti molto particolari Ok perfetto Sono vivo Mi sembra che Jeff se ne sia pure andato Porca puzzarda Perfetto Allora è buona questa cosa io vorrei, vorrei utilizzare la portal gun, ma sinceramente ragazzi, cioè... Adesso la portal gun non è che ci può portare dall'altra parte del mondo, cioè magari sì mi posso trasportare tipo un po' più distante, però comunque vorrei anche evitare magari di incontrare un'altra tipo creepypasta, magari che ne so, incontro... Magari che ne so, un SCP per dire, no? E se incontro un SCP è la mia fine chiaramente, perché muoio letteralmente. Dai, però, cioè, devo trovare la casa per strada, perché... Devo, capito, devo, devo trovare la casa per strada, per la, la strada per casa, sto dicendo Perché voglio tornare a casa e sinceramente devo anche magari trovare un aereo Così magari se trovo un aereo riesco a tornare a casa in modo particolarmente svelto E senza che ci muoio soprattutto, anche se ragazzi mi sono perso in questa foresta E se Jeff sta in questa foresta, io sono letteralmente spacciato Sono letteralmente spacciato Non per dire, ma muoio, cioè ci muoio male adesso, cioè letteralmente non, non deve venire Jeff, non deve. Cioè, no, assolutamente no. Perché se poi viene Jeff, io urlo in giappocinese antico. Che è praticamente è una lingua molto particolare. E chissà che cosa sta per succedere in questo momento. Perché.. Ok. Ah!